Ciao a tutti! Allora, questo filmato, questo filmato è dedicato a chi inizia a considerare di voler tirare con l'arco nudo. Avete finito il corso, credo e sono sicuro che i vostri istruttori vi hanno fatto tirare con tutti gli archi, quindi l'arco nudo, l'arco olimpico e l'arco compound, avete fatto le vostre elucubrazioni, e vi piace l'arco nudo? Indipendentemente dalle vostre idee e da quello che ha fatto scaturire l'idea di tirare con l'arco nudo, vi voglio dare alcune, alcune informazioni per non sbagliare già da subito, no? non tanto per la tecnica, perché per quanto riguarda la tecnica la vediamo, ma intanto per iniziare già col piede giusto. Intanto iniziare col piede giusto già con i materiali. E poi vediamo anche come impostare immediatamente la tecnica, cioè quelle, quelle cose che vanno fatte subito. Intanto, e sono ancora sicuro che avete imparato alla perfezione fondamentale, quindi dai fondamentali che sono uguali per tutti i tipi di archi, costruiremo poi su queste basi costruiremo quella che è la tecnica arco-nudo che è mm, leggermente diversa dagli da altri tipi di archi. Intanto eh, la prima cosa che, che dovrete acquistare è l'arco, intanto eh, l'arco io vi consiglio senz'altro secondo le vostre disponibilità ovviamente, se avete disponibilità illimitate non guardate spese, se no per il momento acquistate il centrale, quindi l'impugnatura centrale, acquistate tranquillamente quella che vi piace di più, non ci sono molte differenze tra un e l'altro, se no ovviamente il nero, che è lo Smart rice che è senz'altro il migliore eh, tra l'impugnatura e il crudo, eh, acquistate pure quello che vi piace di più. Per il momento, per il momento, non mettete pesi, ok? Poi ne parleremo anche di questo. Non mettete pesi, quindi potete tranquillamente utilizzare un, un arco per eh, olimpico, ok? Quindi un'impugnatura un per arco olimpico tranquillamente, ma, mh, vedremo, approfondiremo questo, questo aspetto quindi nessun peso ok? mi raccomando non si inizia, si inizia con nessun peso quindi se proprio non siete sicuri di iniziare con l'arco nudo non comprate un riser specifico per l'arco nudo con tutti quei pesi, quelle cose astruse che si vedono eh, attaccate agli archi che è solo marketing quindi non serve per eh, fare i punti con l'arco nudo e lo vedremo eh, approfondiremo quindi io vi consiglio di comprare un buon riser il massimo che le vostre disponibilità vi consentono un buon rest un buon rest eh, tipo lo zt spigarelli va benissimo non andate a comprare cose cinesi per carità nessuna cosa è cinesi investite subito su un buon bottone di pressione investite subito un buon bottone di pressione deve essere tale che ad ogni clic che io sento corrisponde un'analoga eh, aumento o diminuzione di pressione sulla mano. quindi investite subito su un buon bottone non, spend non dovete spendere meno di 50 euro sul bottone di pressione sul bottone eh, cosiddetto berger dal suo inventore quindi impugnatura. resta buono non cinese bottone minimo 50 euro non cinese ok una buona impugnatura poi vedremo sulle impugnature ne parleremo poi eventualmente dopo flettenti i flettenti da acquistare se secondo le vostre disponibilità potete tranquillamente acquistare anche il top di gamma eh, non ci sono controindicazioni però per l'arco nudo potete anche cominciare con flettenti eh, di basso, basso corpo. se avete appena finito il corso, eh, non superate le 30 libre effettive, mai, quindi io vi consiglio di iniziare qualunque sia la vostra corporatura, di non iniziare mai con flettenti superiori alle 30 libre effettive, quindi al vostro allungo eh, misurate quanta forza occorre per andare in ancoraggio, e acquistate dei flettenti che vi diano questa forma non fatevi convincere ad acquistare flettenti eh, più buoni con più libri tanto le adopererete più a assolutamente no massimo 30 libri 28 è meglio effettive quindi se il vostro allungo è 29 pollici acquisterete dei flettenti da 26 libri ok? perché? un pollice di allungo in più equivale a due libri di potenza necessaria per arrivare al coltrono. Molto bene. Eh, lunghezza dei flettenti. Non comprate flettenti lunghi. Non vale la regola, che ormai è obsoleta comunque anche per l'arco olimpico, di avere oltre i 29 pollici 70, pollici 70 pollici di lunghezza dell'arco. Non vale. L'arco nudo vuole al massimo 66 pollici, perché noi dobbiamo evitare queste torsioni. Quindi più l'arco è lungo e più abbiamo la possibilità di torcere i flettenti. E questo è male per il tiro, anche ad alto livello. Quindi tranquillamente, anche se avete allunghi oltre i 29 pollici, comprate tranquillamente dei 66 se proprio vi trovate male, che i vostri flettetti hanno uno stack, cioè trovate muro quando le provate, comprateli 68, ma non più che 68 pollici. Non si va oltre 68 pollici. E qua abbiamo già messo un, un, un, un ferro. Molto bene. Avete acquistato la vostra attrezzatura, vi mancano le frecce. Frecce acquistate, le frecce sono importanti, sono la cosa più, forse più importante per quanto riguarda l'attrezzatura, comprate frecce in carbonio economiche, tranquillamente. Queste sono delle Cross X Ambition, quelle da Arco Scuola, vanno bene, sono frecce in carbonio, quando le hanno inventate eh, hanno vinto i campioni del mondo, quindi sono le stesse eh, che si usavano negli anni 80 e che si vincevano i campioni del mondo. Quindi quelle frecce in carbonio vanno molto bene, per l'arco nudo in particolare, perché noi le possiamo prendere un pochettino più morbide, ma belle lunghe, e poi ne tagliamo un pezzettino alla volta, ci facciamo aiutare dal nostro istruttore, ne tagliamo un pezzettino alla volta finché le frecce non volano dritte, perché per l'arco nudo è molto importante che le frecce volino dritte e questo si ottiene solamente se lo spine è perfettamente centrato sulla nostra potenza dell'arco e sul nostro modo di tirare quindi sullo spine dinamico che scaturisce dall'acquisto delle frecce è un, un sacco di fattori patelletta, rilascio e non ultimo potenza dell'arco peso della punta deve essere proporzionato alla lunghezza dell'arco, dell'asta dell perché è proporzionato alla lunghezza dell'asta? Perché deve avere un FOC adeguato. Per le frecce in carbonio il FOC, fatevelo sempre spiegare dal vostro istruttore cos'è il FOC, se non ve lo chiedete, e, ehm, deve essere intorno, per le frecce in carbonio intorno al 10-12%. Quindi la, il peso della punta sarà proporzionato alla lunghezza dell'asta. Quindi procuratevi un po' di punte da 80-90-100 grammi e poi eh, mettete la, la punta migliore per avere un FOC del 10-12% quando avrete tagliuzzato la freccia, ta, ta, ta, ta, ta, tagliuzzato la freccia per vederla poi vedere, volare dritta. E poi da lì eh, la messa a punto la faremo più avanti, prima dovete consolidare la vostra tecnica, la messa a punto dell'arco la fate poi con, con i materiali magari più buoni che comprate più avanti, ma adesso non sapete ancora tirare, non fate ancora una rosata di, con un diametro di 20 cm a 15 m. Tutte le frecce non stanno in un diametro di 20 cm, quindi è inutile fare la messa a punto. Molto bene avete comprato il vostro materiale, frecce in carbonio, le avete tagliate, avete messo la punta con un foc per ottenere un foc del 10 12 Ora non ci resta che tirare. Avete già imparato. nel vostro corso di base e eh, dovete solo affinare quello che avete imparato, soprattutto dovete partire col piede giusto. Allora, la prima cosa da imparare su tutte è che non esiste un ancoraggio fisso per l'arco lungo, perché dipende dalle nostre misure antropometriche, quindi non voglio vedere gente con l'indice all'arco della bocca, è la più grande cizzata del mondo non c'è un allungo specifico l'allungo è quello che ci permette di stare comodi nel tiro quindi un allungo comodo che io so, sto comodo, sono allineato le, le, la forza di spinta e trazione sono perfettamente sul piano verticale spinta e trazione fermo, rilascio quindi non vi preoccupate se i punti di contatto al viso sono uno solo io consiglio sempre di stare col pollice sotto il mento, in questo modo qua, ecco, questo è il modo, sono comodo, posso rilasciare la freccia, ok? Quindi, pollice sotto il mento, si vede bene, andate a vedervi gli altri miei filmati, la prima regola, nessun indice all'angolo della bocca, non esiste, esiste solamente che mi allungo bene e sono in equilibrio dinamico fondamentale il più importante dei fondamentali del giro l'equilibrio dinamico dopodiché la testa non si deve muovere imparate immediatamente a non muovere la testa una volta che siamo in questa posizione in pretrazione la testa non si deve più muovere deve stare ferma affino la vita e tiro ok? cominciamo con queste due cose e vediamo che siamo in grado di progredire molto molto bene ok? mi raccomando riparliamo un attimo dei pesi perché ecco, tutti hanno i pesi tutti hanno i pesi e perché mi hai detto di non mettere i pesi? allora, si comincia senza pesi ve lo dimostro l'arco non deve scalciare tutti gli istruttori dicono quest'arco qua è perfettamente bilanciato guardate, ma eh, quest'arco qua è lo smart Riser nero però ciò cioè non toglie che io posso tirare tranquillamente anche con questo arco perché no? guardate che bell'arco eppure quest'arco non è perfettamente bilanciato nessun arco tradizionale è, può montare pesi o monta pesi ed è perfettamente bilanciato ma esiste, funziona bene, funzionano bene anche questi archi tradizionali e possono dare anche grandi soddisfazioni basta usarli nello stesso identico modo che si usano con l'arco nudo posso usare anche lo string, ma normalmente si usano senza string perché si usa un altro, un altro metodo di mira ma si va in ancoraggio e si tira nello stesso identico modo ha scalciato? No, non ha scalciato ed è leggerissimo e non è non ha nessuna nessuna bilanciatura ok riproviamo per convincervi sotto coppa, testa ferma ancoraggio rilascio ha scalciato no non ha scalciato grazie ciao a tutti